East expelled Hey, whatever this was Siamo arrivati quindi alla settima puntata del capitolo dedicato al Modern Electric Base, dedicato al nostro mito Giacomo. questa puntata è quella che temo un po' di più <ride> di tutte, perché vado a vedere la famosa Gemme Me, ehm, scritta Gemme in, e in inglese che Giacomo fa improvvisa sul momento ne, appunto ne, nel video del modern electric bass ora non mi ricordo precisamente a che minuto inizia però tanto eh, non è questo il problema allora, eh, premetto che in una lezione non ce la farò a fare il tutorial di tutta la gem. Eh, e premetto anche che lo scopo di... Eh, quello che poi è, è tutta l'analisi del Modern Electric Base, non è quello di rifare eh, in modo preciso quello che ha fatto lui, eh, ma è quello di eh, capire cosa è riuscito a fare lui inventandolo sul momento specifico che è tutto improvvisato. Eh, sembra una composizione per basso solo, quindi eh, la genialità di questo personaggio è mezza, eh, tant'è che come vedete nel video anche Jerry rimane un po' eh, diciamo positivamente sconvolto e quindi non è ricreare quello che ha fatto lui ma è cercare di capire come, come pensa sul momento, come gli vengono certe frasi e appunto a proposito di frasi è quella di studiarle per poi interiorizzarle e magari utilizzare qualche frammento poi nelle nostre composizioni, quindi questa è la premessa. Per quanto riguarda la jam, eh, diciamo che a livello armonico, tra virgolette, perché poi ovviamente c'è solo il basso, quindi fa tutto, melodia, ritmica, armonia, eh, vabbè è un genio, diciamo che è pensata in me, eh, nel senso che eh, gira un po' intorno a al classico mi funk, come chiamo io, mi settima, quindi si può pensare come se fosse stata creata su un accordo di mi settima, poi ovviamente ci gira intorno e lo abbellisce, lo... ci esce, ci torna un sacco di volte che vedremo insieme, eh, però in linea di massima ecco l'accordo su cui è costruito più o meno tutta tutta la jam è questo. Allora, andiamo a vedere piano piano, passo dopo passo, come suonarla eh, e come studiarla nel, nel modo che io ritengo giusto, ovvero passo dopo passo, andando a sentire e eh, io l'ho scritto, quindi lo trovate scritto, però mi raccomando di ascoltare, quindi se ce la fate non, non leggete quello che ho scritto io, anche perché può essere che ci siano degli errori perché non è semplice scriverla eh, ma cercate di buttarvela giù a orecchio se possibile eh, comunque andiamo a vedere lentamente parte subito con una ghost chiaramente alla jaco eh, consiglio quindi anche per il sound anche se qui diciamo non è proprio il sound tipico di jaco eh, però comunque si sente il, il suo tocco e si sente anche che ha un, eh, un tocco molto molto forte molto deciso infatti è un'ottima occasione per proprio, sentire questi dettagli visto che c'è solo il basso allora si ho detto parte con una ghost ovvero eh, dal me faccio la prima frase diciamo guarderei tre o quattro battute per volta allora cosa ha fatto qui? parte con la ghost e poi fa due quarti eh, staccati e con molto accento perché appunto il tocco è veramente forte quindi... e ancora di più con l'ottava quindi mi mi, mi mi mi mi sempre in staccato cioè quel puntino sopra la nota non nota lunga quindi ghost io la prendo ad esempio su, sul sesto tasto del re in questo caso e fa questa frase quindi ghost sesta maggiore classico diciamo su, sugli accordi di settima appunto quinta Quindi quinta Si sì naturale, ritorna sulla tonica e... e si ferma sulla terza maggiore, quindi sul Sol diesis. Quindi... Provate a fare la loop anche solo questa... questa piccola frase, questo frammento. Da entrare nelle mani e nelle nella testa anche. Poi c'è una ghost, diciamo, eh, sull'ultima, sull'ultimo movimento in le varie e poi andare sulla quarta giusta, quindi fa ghost eh, la naturale. Qui c'è il primo elemento caratteristico, la quarta aumentata, quindi eh, entra già un po' nella sonorità Lidia, diciamo così, quindi eh, La un quarto, due, due ottavi di quarta diesis, quindi La diesis, legato alla quinta giusta, che è il Si naturale, vero? sì classico, eh, due ghost, quindi due ottavi, non ricordo come si chiama questa tecnica, aiuto, però quella di scendere diciamo con, con le ghost, quindi potete esercitarvi in loop come faccio io, quindi la frase viene così, scusate... Sulla quinta sotto, dal Si al Si, quindi le potete prendere ad esempio sul nono tasto, quindi dall'inizio. quinta battuta, altra eh, caratteristica molto molto bella, andiamo a vedere, pausa sul su primo ottavo, poi ghost ancora, lentamente, sentite com'è musicale tutto insieme? fatto qui ghost quindi la ghost è sul secondo ottavo del primo movimento settima eh, settima maggiore seconda maggiore fa diesis seconda bemolle quindi il fa naturale ghost sempre a ghost dopo ogni nota torna sulla tonica andiamo avanti battuta 6 molto eh, accentuata questa quinta quindi siamo sulla tonica sul primo movimento un quarto pausa levare è un levare immaginario perché non c'è appunto bpm non c'è metronomo non c'è batteria quindi è un po' a senso un po' scritta è, è, è suonata liberamente però mh, potrebbe essere eh, così se, se ce la suonassimo col metronomo quindi fa male le dita <ride> un accento forte sulla quinta Ribatte la quinta ancora, quindi sì, sì, sì, settima minore, re naturale, ghost e sesta maggiore. Vado avanti, siamo a battuta numero 7, pausa. ma ricordo meno io qui, aspetta <ride> ah. questo è quello che ci sento io quindi una terza maggiore due ottavi una ghost un... ci sento un re eh, a vuoto quindi poi rifà eh... Quarta giusta, quarta aumentata, arriva al Si nella battuta successiva e riscende sul Si uguale a prima, quindi con le due coste. E rifà un pochino il giochino di prima, molto simile. Ritorna sulla tonica passando alla seconda maggiore, seconda minore, tonica. Mi fermo qui. Quindi siamo arrivati alla battuta 9 dove c'è... Altri due ottavi diciamo molto accentuati, con l'accento bello... bello evidenziato. Tata un pa, quindi sarebbe. Ottavo, ottavo, pausa, ottavo. Ghost pausa ghost, pausa vedete questi cliché di giaco, sesta, quinta, tonica, terzi fatevele entrare nell'orecchio, che sono molto utili e funk non sono. tutti cliché che riutilizza giustamente e quindi qui scende, se detto, fa questa sesta, quinta tonica undicesima battuta, terza maggiore, di nuovo quarta giusta uh, quarta aumentata e quinta quindi... ghost e quinta ancora con l'accento la battuta 12 l'ho scritta in, 12 ottavi, in 9 ottavi, scusate. L'ho interpretata in questo modo e suonerebbe così. Pausa. C'è cioè questa terzina. Dalla quarta, dalla, scusate, dalla terza maggiore. Seconda maggiore, seconda minore. E poi arriva sul la del... della tredicesima battuta e io mi fermerei qui per questa, questa puntata diciamo perché sono poche, ma... poche battute ma toste e con molti elementi eh, che vi consiglio di esaminare attentamente uno per uno eh, facendo molta attenzione a tutto quello che succede tutto quello che, che fa Giacomo, le ghost fondamentali, quindi lenti ma precisi, questa parola d'ordine e capire ciò che fa, capire le frasi, capire i suoi ragionamenti, che ovviamente lui non stava pensando a scale o cose simili, semplicemente stava improvvisando con il suo linguaggio musicale, eh, avendo tanta tanta tanta esperienza, tante frasi, tante frasi interiorizzate che ripropone, eh, però il modo per, giusto per studiarlo secondo me è questo, quindi ragazzi io ho fatto del mio meglio per questa prima parte della gemma, ma non è semplice né suonarla né spiegarla, però ce la metto tutta, quindi se volete continuare a seguirmi anche nella prossima puntata dedicata a al modern Electric Base, me lo fa che piacere. Vi saluto e al prossimo video.